Ringrazio quindi anche per uh, l'invito. Era inevitabile che in occasione di questo anniversario, no, di anniversario del 35 ⁇ di, uh, di istituzione, insomma, di approvazione di questa legge, e, e, dal confronto che c'è fra le aspettative di questa legge, 35 anni fa, che va ispirata, come dire, autorizzata, mm -hmm. e la situazione italiana, non soltanto per la regione Puglia, ci tengo nella prima decisazione che voglio fare la situazione italiana diciamo, suscita ovviamente qualche tensione, qualche motivo fondato anche di rammarico. Questo è inevitabile, diciamo. forse l'effervescenza è un po' eccessiva, ma insomma mi rendo conto e posso, quindi sono consapevole che esista, come c'era poco fa Antonio Mazzari, la Ungheria. Però intanto la prima osservazione Volevo essere molto sintetico, poi voglio lasciare spazio agli altri interventi e poi ovviamente alla sessione agentina. Un, una prima riflessione da fare, diceva la giornalista, la, la, la dottoressa, la blogger, faceva una serie di osservazioni, ma intanto a me non interessa molto il tema eh, del confronto diciamo, tra una regione e l'altra, eh, spesso a livello nazionale sono sui commissioni salute, eccetera. Diciamo, noi abbiamo perso tempo in queste forme di, di confronto e che anche bisogna tener conto delle situazioni di partenza, delle condizioni oggettive di una, di una realtà. Non mi interessa tanto questo, però forse rispetto alle considerazioni che ho sentito, va considerato che per alcune regioni, in particolare per quelle di Migliorano, per quelle in piano di niente. Tutti gli aggiornamenti che abbiamo fatto devono essere poi filtrati e attualizzati alla luce di quello che ha significato per queste regioni il piano di Vieto, così come è concepito oggi, che è uno strumento al servizio delle politiche di austerity per far quadrare i bilanci, punto e basta. E tutte le regioni, noi non siamo commissariati per fortuna, e tutte le regioni che hanno vissuto questa esperienza, quindi, una, una barba, non lo dico in senso un'amica della Lombardia che non ha vissuto questa situazione, probabilmente, se non dai giornali o dai racconti miei, degli amici o sui blog, probabilmente non si, non si è resa, non si può rendere conto esattamente di che cosa significhi questo tritacarte. Cioè la sanità, allora intanto la politica è il compito della politica e quindi me ne assumo in parte, diciamo che la mia funzione è passata per quello che ho fatto ha il compito la funzione di trasformare le risorse in diritti, e questo secondo me l'approccio, le risorse umane, le risorse economiche. Il punto è che le politiche di austerity attivate in questo Paese, non solo in questo Paese, hanno ridotto le risorse e hanno considerato quindi il welfare, i servizi pubblici, la salute, come delle questioni marginali, secondarie, che potevano anche essere eh, considerate, e appunto, oggetto di tagli e di tagli spegnati. quindi la riduzione delle risorse si è tradotta soprattutto in tagli complessivi del sistema di guadagno e quindi in riduzione dei diritti, perché questa è la situazione che stiamo vivendo in Italia. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che uno degli elementi più eh, perversi dei meccanismi, dei sistemi no? che sono stati messi in piedi per il controllo della spesa nelle regioni piano di entro si è scaricato sul personale, sui tagli al personale, sul blocco del turnore. Allora, questo in Lombardia non si capisce, in Emilia non si capisce cosa vuol dire. L'Emilia ha lo stesso.